vado avanti e arriviamo finalmente a parlare di licenze, quindi le licenze cosa sono? Sono questa roba qua, torna alla slide di prima, cioè sono l'ultimo pezzo, cioè quando è l'autore stesso o in generale, perché diciamo autore ma in realtà il titolare dei diritti a volte può essere la casa editrice, può essere il produttore discografico, cioè chiunque abbia uno di questi diritti può decidere di rilasciare la sua opera in un regime più libero, quindi creare lui l'eccezione al diritto d'autore e come lo fa? Lo fa apponendo una licenza alla sua opera. Quindi cos'è una licenza? La licenza d'uso è un documento che il titolare dei diritti allega alla sua opera per regolamentarne le modalità di diffusione e utilizzo. Questa è una definizione molto generica, quindi di licenza d'uso in senso molto ampio. In tutte le licenze d'uso, che sono documenti come, vedo, come ho messo qua in rosso, che si basano sul diritto d'autore e si muovono entro i suoi confini, quindi mi raccomando, quando abbiamo a che fare con la licenza d'uso, anche le Creative Commons sono sempre comunque delle licenze di diritto d'autore e non sono delle alternative al diritto d'autore. Quindi questi documenti hanno sempre due anime: hanno un, un lato che definisce quali usi si possono fare dell'opera, e un altro lato, un'altra parte, in cui vengono invece stabilite le condizioni che vanno rispettate, che bisogna rispettare per utilizzare le opere. Le, le vedremo sempre: eh. tutte le licenze che apri, se aprite una licenza, anche la licenza di Windows. Se avete un computer di quelli no, su Windows preinstallato, andate a leggere la licenza, vedrete che c'è una parte in cui vi dice che potete usare quella, quella copia di Windows, potete installarla su quella macchina, potete usarla a scopo professionale o personale a seconda del tipo di licenza, ma poi ci sono tutte le restrizioni che il, il titolare dei diritti, in questo caso Microsoft, impone per l'utilizzo. Ricordatevi, quando avete a che fare col con concetto di licenza, che l'etimologia di licenza è licere, Latino che vuol dire permettere, quindi comunque la licenza è un atto autorizzativo, è un atto che consente delle cose. No? Aprite, un, uh, uh, non so, aprite un bar, avete bisogno della licenza dell'ASL uh, o del comune per vendere gli alcolici. Cioè so, andate presso l'ufficio che per legge è preposto a darvi quell'autorizzazione. No? Anche la patente di guida in inglese viene detta license, perché è effettivamente l'autorizzazione a portare un mezzo. Okay. Quindi ehm, tutte le licenze hanno in sé il concetto di permesso. Eh, quando la licenza, no, tornando alla re precedente che diceva che ci sono queste due anime, quando le libertà concesse prevalgono rispetto alle condizioni imposte allora si parla di licenza open o di licenza libera a seconda dei casi cioè casi in cui appunto è l'autore stesso o il titolare dei diritti a preferire che la sua opera circoli libera, da, libera dai, dai tradizionali vincoli del copyright questa, questa metafora del cartello è abbastanza chiara no? Cioè, la licenza proprietaria, l'esempio di Windows che vi ho detto prima, è una licenza in cui i permessi sono molto ri, ristretti e pesano invece molto di più i divieti la licenza open inverte questo, questo, questa proporzione e abbiamo nella licenza open un elenco più ampio di permessi e un, un elenco, una, una parte sui divieti un po' più ristretta. Okay. Vabbè, storicamente il modello open licensing nasce dal mondo informatico, se qualcuno si è occupato di informatica avrà sentito parlare di open source, licenze libere, Linux, eh, questo tipo di, di, di fenomeno che ormai ha quasi 30 anni di storia, anzi ha 30 anni di storia suonati ormai. E negli anni 2000 le Creative Commons cosa hanno fatto? Non hanno fatto altro che cercare di portare quel modello anche sul mondo delle opere creative in senso più ampio, quindi non solo, solo, non solo nel mondo del software ma a tutte le opere creative e le più note sono le Creative Commons ma non sono le uniche. Adesso noi parliamo delle Creative Commons perché è la punta dell'iceberg, è, è la parte più nota del fenomeno, ormai quelle che si sono diffuse in rete si sono come dire, um, imposte come standard, tutti ormai parlano delle Creative Commons e infatti eh, anche le mie lezioni e i miei libri ormai parlano delle Creative Commons e poi aggiungo come nota che i principi detti per le Creative Commons possono essere, essere applicati e valgono anche per altre licenze che sono assimilabili. Eh, questo è l'effetto che si ottiene quindi siamo arrivati da una situazione di bianco nero vi ricordate cioè o tutto sotto copyright o tutto in pubblico dominio finalmente ad avere una serie di sfumature 50 sfumature di open che in realtà non sono 50 potrebbero essere 50 perché vi ricordate il principio che abbiamo detto prima che noi i diritti li possiamo tagliare a fette sempre più piccole quindi in realtà possiamo anche crearne 50 è eh? che diventava un delirio avere 50 licenze. Creative Commons ha scelto di applicarne di, di, scusate di, di, di crearne solamente 6 quindi le licenze Creative Commons sono vedete quelle che applicano il concetto di alcuni diritti riservati e sono queste 6 qua ok quindi queste qua sono le 6 sfumature che noi troveremmo in quelle, no, se le mettessimo in ordine eh, dalla più libera, quindi verso il pubblico dominio, alla più restrittiva verso il copyright, sarebbero queste qua. Cioè la prima è la più libera, attribuzione, cioè vi, fa fare, vi lascia tutte le libertà e vi chiede solamente una condizione, cioè di attribuire correttamente l'opera al suo autore. E poi scendendo, pian piano, si aggiungono restrizioni fino ad arrivare all'attribuzione non commerciale non, non opere derivate che invece delle 6 è la più restrittiva e lo si capisce anche dal da da suo nome no? perché ha due clausole negative non commerciali non opere derivate vuol dire che l'autore si, eh, eh, si è riservato i diritti di sfruttamento commerciale e di fare opere derivate Vedete che già dai nomi anche i loghini delle, delle licenze già ci fanno un po' capire, probabilmente le avete già viste nei, nei blog, no? nei, nei, nei siti web, ma soprattutto in un grosso fenomeno, una gro grande fetta di internet, sono sicuro che da voi da quando vi siete stati stamattina siete in qualche modo incappati in un'opera in sotto licenza Creative Commons chi è che Riesce a capire a cosa mi stavo, a sto riferendo, cioè, sicuramente da quando vi siete alzati avete cercato qualcosa su internet, qualcosa sotto licenza Creative Commons vi è comparso. Quindi è una cosa molto più diffusa di quella che, che, che, di quello che voi potesse, possiate pensare. Non vi, viene, non vi viene in mente a cosa Wikipedia. mi riferisco? Wikipedia, esatto. Cioè, quando io cerco qualcosa su Google e faccio, ok, Google, dimmi, non so, storia di Bolzano, la prima voce che mi arriva solitamente no. Che addirittura non mi arriva neanche perché a volte mi arriva l'anteprima di Google. Cioè Google ha un piccolo estratto, non so, cerco Sto guardando un film e voglio vedere eh, questo attore qua quando è nato perché... Allora cerco... Eh, Tom Cruise, mi arriva la, la sua scheda, foto, data di nascita, le sue mogli, i suoi film più importanti e una piccola estratto. Se andate sotto a vedere, quell'estratto l'estratto di Google lo va a prendere proprio dalla voce di Wikipedia dedicata all'attore e Google lo va a prendere e la ripubblica proprio perché la licenza di Wikipedia consente di fare questa cosa ed è esattamente una di queste, cioè la seconda attribuzione che condivide allo stesso modo. È la licenza di Wikipedia dal 2009. Ok? Quindi abbiamo Wikipedia anche grazie al fatto che qualcuno prima si è inventato le licenze di Creative Commons. Cioè, Wikipedia è quello che è, cioè una una fonte di informazione così grande, tra l'altro costruita dagli utenti, proprio perché c'è anche un sistema di copyright elastico che permette questa attività. Pensate co come non si potrebbe fare questa cosa con un copyright da parte di una casa editrice o qualcosa del genere. Vi stavo, ho saltato una slide perché vabbè, questa è semplicemente la slide in cui vi faccio vedere che le licenze Creative Commons sono formate e strutturate in quattro clausole base, cioè vedete il logino rappresenta, l'icona, il, il, il simbolino rappresenta una condizione della licenza e a seconda di come combino queste, queste condizioni vengono fuori le sei licenze, okay. Quindi, attribuzione non convenzionale, non opere derivate, l'ultima che è quella un po' più particolare è condivide lo stesso modo, cioè cosa ci dice che se faccio un, cioè, mi sta dicendo che posso fare opere derivate liberamente, però se faccio opere derivate devo applicare la stessa licenza anche alle opere derivate. Quindi se io faccio l'esempio che ho fatto prima, no? eh, un romanzo e lo rilascio con questa licenza e qualcuno fa una versione teatrale, quindi scrive una sceneggiatura teatrale dal mio romanzo, anche l'opera teatrale dovrà essere rilasciata con la stessa licenza. Se qualcuno dall'opera teatrale tira fuori un film, quindi un'opera cinematografica, quindi una derivazione della derivazione, anche la derivazione della derivazione si porta dietro la licenza. E quindi è un sistema che trasmette a cascata i diritti, le libertà sull'opera. E viene chiamato, appunto, in inglese rende meglio perché è share alike, condividi nello stesso modo. Ehm, basta, quindi queste sono le quattro clausole base. E in, incastrandoli l'una con l'altra generano le, le sei licenze Creative Commons.